Ciao a tutti, io sono Carola, la nonna sitter dei due fantastici bambini Ve li presento, hanno degli strani nomi stranieri che non so pronunciare Per questo abbiamo deciso che li chiamerò Q e Q Mi danno un gambe da fare perché non giocano mai insieme Sta sempre al computer a fare ricerche di parole che contengono il suo nomignolo. Cuoio, cuoco, taccuino, scuola. E poi cuocere, cuore, circuiti, batticuore. Uh, pensa solo a giocare e a inseguire sempre qualcosa un aquilone una quaglia che vuol mangiare un lombrico oppure si mette sotto una quercia dove trova anche qualche quadrifoglio invece di pensare a fare i compiti guardate un po' dove ha lasciato il suo quaderno e adesso si è unito con i suoi compagni per giocare a palla mentre un'aquila sta volando per andarsi a, a infilare dentro un quadro che sta dipingendo un pittore. Sono davvero stanca. Oggi all'improvviso è arrivato un tremendo temporale e sono dovuta correre a recuperare Q. Sotto l'acquazzone stavo quasi quasi per finire con i piedi dentro l'acquitrino. ...a casa... Mi sono intinta le mani nel, nell'acqua per farmi la croce, e quindi sono andata in cucina a prendergli un bicchiere d'acqua, mentre lui si risciacquava le mani con l'acqua che ci giunge dall'acquedotto. Q intanto era indecisa, aveva trovato degli acquerelli e non sapeva se dovesse disegnare un subacqueo o un acquario. Ci voleva solo l'acqua per farli stare insieme, Ora mi posso rilassare e guardare la tv. Ricorda, nella nostra lingua C e Q non si raddoppiano quasi mai. Il rafforzamento della consonante viene sempre con CQ. Solo due parole un po' birichine fanno eccezione a questa regola. Tacquino è l'unica parola con due C. Soquadro è l'unica parola con due Q.